Sto studiando, silenzio, sto scherzando, scherzo, scherzo, scherzo sempre. Allora, il 12 settembre, corso base a e Stescio, qui eh, in via di Tor Bergata 39A da MTC Parrucchieri, andiamo a realizzare un corso base per i giovani che desiderano imparare o apprendere l'estension. Eh, questo è l'evento che andrò a realizzare lunedì 12 settembre, seminario perché si affaccia per la prima volta al mondo dell'estension e quindi andiamo a curare un po' la base dell'estension di quello che è la filosofia estensore group. Nella prima sessione si tratta della filosofia Essensore Group, le tecniche e gli strumenti operativi. Nella seconda parte, su una testa modello, andremo a montare delle sciocche, tutto visionato dal personale di formazione. A fine corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione di Essensore Group e gli argomenti trattati sono il cambiamento di costume, il valore dei capelli nella storia e l'era informatica. L'era informatica che ci sta stravolgendo a tutti quanti, eh, ci sono lavori che nascono e lavori che muoiono. Il parrucchiere nell'ambito dell'allungamento dei capelli deve acquisire nuove competenze per operare al meglio. Per questo ci sono gli aspetti psicologici, l'iniziazione, il linguaggio del corpo e la somatizzazione che sono i quattro aspetti della filosofia dove ruota tutta la riuscita di un lavoro di estescio e quindi sarà veramente un corso Veramente interessante che ti cambierà. Poi eh, abbiamo nella seconda sessione le fasi per il montaggio ciocche, lo stato fisico della materia. Andremo a vedere la fluidificazione, la solidificazione del polimero come funziona, eccetera. E andremo all'analisi di montaggio, è fondamentale quanti capelli una persona deve per avere un'estensione fluida e che si sposa bene madre e figlio. Questa è molto importante, ma esercitandosi poi studiare la tecnologia applicativa degli inserti base, che ci sono due tipi ciocca a cilindro, e la ciocca piatta il 12 settembre eh, contattatemi eh, sui contatti nella descrizione del video eh, seguite il canale youtube eh, attivate la campanella per avere altre informazioni e ci vediamo alle prossime ciao